Buonasera, benvenuti e benvenuti all'appuntamento con Extrema Razio del 10 dicembre 2020. Extrema Razio è un ciclo di lezioni, conferenze e dialoghi organizzati dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena e nasce da un'idea di Emanuela Carbet, Piero Mazzoni, Pierluigi Pellini e Maria Rita Nigino durante il primo confinamento conseguente alla pandemia da coronavirus. In quei giorni in cui un gruppo di colleghi e amici del DiffClan dell'Università di Siena ha provato a trovare una soluzione a un'interruzione forzata del normale scambio culturale che ha luogo nelle aule universitarie, trasferendolo su una rete. La risposta è stata così confortante dai pubbli a continuare. Grazie al Centro di l'Area Biblioteca e l'Ufficio Comunicazione dell'Università di Siena, che hanno reso possibile questo. Ringrazio anche molto Giulia Laversa, Angelica Losauro e Lara Marrama che in questo momento stanno vigilando affinché tutto sia tecnicamente sotto controllo. L'incontro di questa sera è stato organizzato insieme al Centro AMA dell'Università di Siena e vedrà dialogare Carlo Ginsburg e Bruce Lincoln con Tommaso Braccini e con tutti voi se vorrete intervenire alla fine. Se avete una connessione non del tutto soddisfacente è una buona idea tenere la telecamera spenta e con questo passo senz'altro la parola a Tommaso Braccini chiedendogli di presentare i nostri graditissimi ospiti. A dopo. Grazie Maria Rita, eh, benvenuti a tutti e benvenuti soprattutto ai nostri, ai nostri ospiti. Eh, è un grandissimo onore e mette anche molto in soggezione trovarsi di fronte a due personalità come quelle di eh, Carlo Ginsburg e Bruce Lincoln eh, perché mh, tutti, tutti quelli che studiano mh, temi umanistici, fanno ricerca eh, finiscono per imbattersi nei loro libri nei loro studi e nelle loro idee ed effettivamente già solo presentarli eh, richiederebbe un'intera serata eh, tanto è Ehm, la semplice quantità eh, appunto di, di libri che hanno scritto, di riconoscimenti che hanno avuto nella loro carriera. Qui si tratterà semplicemente di mh, una minuscola panoramica eh, proprio per, eh, per dare il quadro delle loro attività e per eh, segnalare già appunto in questa prima brevissima presentazione che farò i temi che poi, come vedremo, eh, ricorreranno anche nel, nel dialogo che seguirà, eh, perché appunto si tratta di un case study che però li ha coinvolti profondamente, ehm, appunto... Ehm, come dire, eh, mettendo eh, in luce tutto quello che hanno studiato in questo tempo. Allora, Carlo Ginsburg è attualmente professore emerito presso eh, l'Università della California a Los Angeles e presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui eh, è stato a suo tempo eh, allievo. Mm, nel corso eh, della carriera ha insegnato all'università di bologna eh, tra l'altro eh, e mm, lo conosciamo anche a siena perché è venuto numerose volte per tenere conferenze eh, o lezioni anch'io credo fosse il 2003 l'ho conosciuto appunto eh, a siena eh. ricordo insomma mm, bellissimo un bellissimo episodio eh, ha scritto moltissimi libri eh, tra questi per esempio si può ricordare i benandanti del 1966 di cui anche stasera sentiremo, sentiremo molto parlare eh, il formaggio e vermi del 1976 eh, poi indagini su piero su piero della francesca ehm, e questo è del 1981 poi, Storia notturna, una decifrazione del Sabba, dell'89, e anche di questo eh, sentiremo parlare, parlare stasera. Eh, poi, del 91 è Il giudice e lo storico, considerazioni in margine al processo Sofri. Del 98, invece, Occhiacci di legno, nuove riflessioni eh, sulla distanza, ehm, Appunto, questo eh, ricordo l'avevo studiato per la tesi dottorato, e del 2015, Paura, Reverenza e Terrore. Io vi ho detto le date in cui sono stati stampati questi libri per eh, permettere anche di comprendere la, la, la lunga estensione mh, della, della carriera e della produzione di questo studioso, ma sono tutti libri che vengono continuamente ristampati e sono stati appunto eh, ripubblicati in nuove edizioni anche in anni recentissimi, oltre che tradotti in moltissime lingue. Bruce Lincoln eh, attualmente è professore emerito presso l'Università di Chicago, eh, dove ha insegnato dal, dal 1991 dove ha conseguito il dottorato di ricerca. Anche in questo caso si tratta di uno studioso che ha ricevuto molteplici riconoscimenti e che ha pubblicato moltissimo. Eh, tra i suoi libri tradotti in italiano si possono ricordare Diventare idea del 1983 eh, sui riti di iniziazione femminile e anche l'iniziazione avrà un qualche ruolo eh, stasera. L'autorità Costruzione e Corrosione del 2000 e Religione, Impero e Tortura, Il caso della Persia Chemenide, con un po' scritto su Abu Ghraib del 2019, eh, e quindi, appunto, la capacità di coniugare quel mondo così alieno eh, per gli antichisti, il mondo alieno per eccellenza, la Persia, con l'attualità più eh, scottante, per così dire. E poi ci sono molti libri. Ehm, in inglese, eh, sul mito, eh, soprattutto Myth, Cosmos and Society, per esempio, The Rising Myth del, del 1999, e ancora eh, del 2003 Holy Terrors, su pensare alla religione dopo l'11 settembre, e ancora eh, un libro, devo dire, illuminante, che anche questo tocca temi che poi verranno messi in luce stasera, che è Apples and Oranges, un libro sulla comparazione, esplorazioni. Nella sulla e con la comparazione del 2018 e la comparazione appunto avrà eh, una sua notevole importanza. Eh, stasera eh, abbiamo, mh, avremo eh, Carlo Ginsburg e Bruce Lincoln che dialogheranno insieme sul tema Old Tiss, dialogo sul lupo mannaro. Eh, perché eh, la scelta di, di questo tema? Beh, c'è da dire che eh, del tutto casualmente eh, il luogo che virtualmente ci raduna tutti, cioè eh, Siena e la sua università, sono particolarmente appropriate. Perché c'è eh, tutta una serie di, di tradizioni ehm, che circolavano eh, nella città di Siena fino a epoche non troppo remote riguardanti i lupi mannari che giravano per le strade nelle notti di luna piena e cercavano l'acqua nelle fonti eh, come Fonte Branda e quant'altro. Devo dire che anche io ho avuto modo di parlare con qualche studente un po' oggi che si ricordava sua nonna che a sua volta gli raccontava le vicende di questi lupi mannari trovai, avevo trovato anche una persona che appunto asseriva di conoscere lupo mannaro dalle parti di Porto portovile e quando io chiesi ma perché non, non si sente dire niente mi rispose perché adesso li curano e quindi questo insomma ci conforta molto ma non è stato questo come dire lo, la molla che eh, ci ha indotto a scegliere mh, questo argomento per la chiacchierata per la discussione di stasera quanto un libro che è appunto uscito quest'anno nella primavera di quest'anno che è intitolato proprio Old Tiss, eh, È Livonian Werewolf, quindi un lupo mannaro della Livonia, un uh, caso classico in prospettiva comparativa. Questo è un libro, devo dire, mh, straordinario, eh, perché mh, si tratta quasi di un laboratorio, no? di un seminario racchiuso in una, una copertina, nel senso che racchiude eh, una serie di materiali, ehm, molto importanti proprio a partire da un verbale eh, di un processo di cui diremo due parole tra pochissimo un processo tenutosi nel 1691 in cui eh, un personaggio ehm, confessò eh, anche con un certo orgoglio di essere un lupo mannaro quindi abbiamo una confessione del lupo mannaro e poi questo primo documento che è contenuto nel libro è seguito da una serie di studi ehm, tra, tra i quali eh, magna pars sono eh, interventi eh, scaglionati nel corso del tempo, appunto di Carlo Ginsburg e Bruce Lincoln. Gli interventi scritti già usciti, eh, sono tra l'altro brani, appunto, dai ben andanti e eh, la storia notturna. E poi eh, ci sono due dialoghi, c'è cioè la trascrizione di due dialoghi che eh, hanno avuto luogo nel 2017, appunto tra eh, Ginsburg e Lincoln e dove si sono confrontati su questo tema, partendo da posizioni differenti, ma eh, in due dialoghi eh, assolutamente costruttivi eh, e che eh, è un piacere seguire all'interno del libro, perché appunto si nota eh, come attraverso oh, un confronto, pur partendo da eh, idee non... Eh, non coincidenti, come, come può succedere, si riesce comunque a portare avanti la conoscenza e a affinare eh, quello che possiamo dire riguardo a un caso classico come questo. E il dialogo eh, è proseguito anche successivamente e stasera eh, andrà ancora avanti. Quindi questa, eh, questa serata, questo evento all'interno di Extrema Razio eh, si colloca come un nuovo capitolo eh, di questo libro che porterà ancora avanti la discussione sul caso di questo lupo mannaro e quindi proprio per come dire preparare la tela eh, sulla quale i nostri due ospiti poi intrecceranno le loro riflessioni mi permetto brevissimamente di accennare appunto al caso di questo old tis de, il vecchio tis de, del, del lupo mannaro per poi lasciare ovviamente eh, la parola a loro siamo nel 1691 siamo in livonia che è una regione del baltico eh, attualmente eh, tra l'Estonia e la Lettonia, eh, la Livonia, in questo periodo è un dominio svedese, ma ehm, nel paese eh, c'è una, una netta eh, stratificazione sociale perché eh, l'elite di chi governa e di chi detiene terreni è costituita da tedeschi eh, che si sono insediati eh, con i Cavalieri Teutonici qualche secolo prima. E questi tedeschi dominano eh, sui eh, Livoni gli abitanti del posto che vengono da essi eh, disprezzati nella maniera più assoluta, visti come dei selvaggi, superstiziosi e, e sostanzialmente sono dei cittadini di serie B. In questo contesto, in un, in un tribunale di una città della Livonia che si, chiama, eh, si chiamava Venden all'epoca e ora si chiama Cesis, eh, viene mh, celebrato un processo eh, in merito a un furto che è avvenuto in una chiesa. Quindi sono convocati alcuni abitanti del posto, alcuni di questi contadini, ovviamente il, i magistrati sono tutti, fanno tutti parte di questa elite germanica che domina eh, la Livonia e ehm, gli abitanti del posto vengono fatti giurare in quanto testimoni. Arriva al turno eh, di giurare di un vecchio del luogo, il vecchio Tis e Tis è il diminutivo di Mattias e eh, appunto quando deve effettuare il proprio giuramento, qualcuno si mette a ridacchiare. Eh, I giudici rimangono un po' stupiti per, per questo fatto, chiedono spiegazioni e si sentono che è assurdo che giuri proprio lui che è notoriamente un lupo mannaro. E' eh, in combutta con il diavolo, quindi. Allora, i giudici iniziano a interrogare il vecchio Tis, e, il quale in maniera molto candida dice che è la verità, lui è in effetti è un lupo mannaro, e aggiunge che è già stato processato alcuni anni prima per, questo, per questa imputazione, eh, ma i giudici lo hanno lasciato libero mettendosi a ridere e quindi non, non gli è stato fatto nulla. E eh, tra l'altro si scopre eh, che proprio il presidente del tribunale, eh, che si chiamava Akerstaff, eh, era mh, è stato, diciamo, il, il possidente, il padrone eh, presso il quale lavorava appunto anni prima il, il vecchio Tiss nei suoi possedimenti e eh, il presidente del tribunale dice sì che si ricordava del personaggio effettivamente e dice che era diventato l'idolo dei contadini dopo che era stato assolto in questo primo processo. I magistrati in questo caso non si mettono a ridere, anzi lo incalzano molto, eh, e quindi Tisse fa una serie di rivelazioni, dice per esempio che lui è un lupo mannaro, fa parte di una banda di lupi mannari, soliti riunirsi tre volte l'anno, e eh, la volta principale è in concomitanza della vigilia di Santa Lucia, quindi eh, la vigilia di Santa Lucia è il 12 dicembre, fra due giorni, sarebbe, si riuniscono e hanno come scopo principale quello di recarsi nell'inferno l'imboccatura dell'inferno è, è, è nei pressi di un lago lì vicino proprio nei terreni di questo presidente del tribunale eh, che probabilmente era molto imbarazzato da questa serie di rivelazioni comunque l'imboccatura dell'inferno è lì e Old Tiss e gli altri lupi mannari entrano dentro l'inferno lottano con i guardiani dell'inferno per fare cosa? per riprendere eh, le sementi, eh, le granaglie, i frutti della terra che erano stati nel frattempo rubati dagli stregoni e dalle streghe, eh, per riprendere appunto i frutti della terra e riportarli in superficie e restituirli agli uomini. Se la spedizione andava bene, eh, dice Old Tis, il vecchio Tis, l'anno sarebbe stato prospero, ci sarebbe stata eh, fertilità e i campi avrebbero ehm, reso eh, molte messi. Se invece la spedizione all'inferno andava male, vincevano le streghe e gli stregoni al servizio di Satana e quindi le persone subivano eh, una carestia. E ehm, quindi quella che, che compivano era una vera e propria benemerenza, al punto che eh, Oldatiste dice eh, quando i giudici lo incalzano e gli vogliono far ammettere di essere in realtà in combutta con il diavolo, dice che non è vero perché lui e i suoi compagni sono i segugi di Dio dice e questo stupisce moltissimo. Ci sono varie bande di lupi mannari, eh, per esempio ehm, Oldatis rivela che c'è una, rivali una rivalità tra quelli della Livonia e quelli russi e può capitare magari che i russi abbiano successo nel reimpossessarsi delle, eh, delle granaglie, del grano che è stato rubato dagli stregoni e i livoni no e quindi quell'anno eh, i russi avranno raccolti molto ricchi e i livoni invece patiranno la fame. I giudici gli domandano se per caso tra di loro ci sono delle donne e lui risponde di sì. E poi gli domandano se tra i lupi mannari ci sono dei tedeschi. E a quel punto lui dice eh, i tedeschi hanno un inferno per conto loro. Quindi un'altra di queste rivelazioni che colpiscono ci colpiscono molto. Naturalmente questi lupi mannari fanno anche cose un po' più da lupi mannari secondo la nostra ottica, ovvero eh, Oldatis conferma che si trasformano effettivamente in lupi e vanno a razziare degli animali, piccoli animali, eh, maiali, cap caprette, agnelli, e poi li divorano sempre in queste, in queste occasioni. Tisse è molto vecchio, eh, dice che sente arrivato il momento di passare la sua eredità dal lupo mannaro, eh, lo potrà fare, dice, trovando una persona che la voglia accettare e stregando una bevanda, Soffiando su una bevanda e dandola a questa persona, che a sua volta diventerà lupo mannaro e farà queste, con, mh, farà queste spedizioni all'inferno per recuperare i semi. Old Tis rivela anche di essere un guaritore, eh, di ricevere dei piccoli doni dagli abitanti del, della zona per i quali guarisce gli animali e eh, compie altri riti per liberarli appunto da eh, negatività di vario tipo. Eh, viene coinvolto anche il pastore protestante che cerca in ogni modo di eh, convertire Tis eh, o di farlo ricredere e si sente anche a un certo punto eh, apostrofare in maniera molto stizzita da Old Tis che dice insomma, al pastore protestante che è troppo giovane, non capisce troppe cose e oltretutto Tiss si stupisce perché dice si è sempre fatto così e nessuno eh, si è mai scandalizzato non capisco perché questa volta sta succedendo questo putiferio alla fine i giudici ehm, pergiversano molto rimandano la sentenza eh, ma mh, la, la, la passano al tribunale di grado superiore e nel 1692 eh, il tribunale di Dorpat l'attuale Tartu eh, pronuncia la sua sentenza e, che è relativamente mite perché Oldatisse viene condannato a una fustigazione e all'esilio questi atti eh, del processo furono pubblicati negli anni 20, ma acquisirono una grandissima notorietà nel 1934, quando uno studioso austriaco molto importante, che è studioso di mitologia comparata e in mitologia indoeuropea, Otto Effler, ehm, ne venne a conoscenza, li studiò eh, in maniera approfondita e ritenne che in queste bande di lupi mannari di cui parla Old Tiss in Livonia si dovesse individuare una sorta di sopravvivenza di un antichissimo eh, costume indoeuropeo, ovvero eh, di antiche società iniziatiche maschili ehm, che eh, c'erano anche in altre società indoeuropee, fra cui quelle germaniche, che, che gli interessavano particolarmente. E questo ovviamente si prestava anche a degli agganci con quella che negli anni 30 era la realtà appunto, in, in Germania. Questo è uno studio importante eh, e poi nel 66 eh, proprio Carlo Ginzburg a riflettere nuovamente sul dossier eh, di Old all Tiss eh, all'interno eh, del suo libro sui benandanti. Prima di passargli la parola, eh, dico solo che, come è stato già accennato, eh, a, nel corso andando avanti nella discussione verrà sbloccata la chat qua della nostra piattaforma Webex, eh, nella quale appunto. Eh, chi vorrà potrà scrivere le proprie domande o potrà prenotarsi per porle eh, di persona ai nostri ospiti. Ciò detto, eh, a questo punto eh, passo la parola a Carlo Ginsburg per iniziare il dialogo. Sì, eh, grazie per questa utilissima, utilissima presentazione È un grandissimo piacere eh, eh, ridiscutere di questo libro con Bruce Lincoln. Devo dire subito che l'idea del libro è stata sua, eh, è stato lui a propormi anni fa eh, di, eh, diciamo, costruire un libro eh, a, a, a due voci, e adesso di questo vorrei parlare. Ehm, e, ehm, e Questo libro, come è stato detto, ha poi avuto una serie di... Un seguito cioè delle discussioni eh, in varie parti del mondo e oggi è il turno di Siena allora eh, il diciamo questo è un libro in cui si incontrano eh, delle prospettive diverse e ehm, diciamo io ho imparato moltissimo eh, nel corso di questo lavoro comune dallo scambio dagli scambi che ho avuto con Bruce Lincoln eh, come a un certo punto eh, dice Bruce nel corso della discussione finale, eh, nessuno dei due ha cambiato radicalmente la propria posizione, però diciamo che eh, questo dialogo è stato un dialogo eh, molto fruttuoso per entrambi. Ora, eh, in cosa consiste questa divergenza? Questa divergenza è una divergenza di metodo, eh, cioè un diverso modo di intendere. La comparazione. Allora, io non voglio anticipare, eh, diciamo, la prospettiva di Bruce, eh, sarà lui a parlarne. Dico solo che, eh, diciamo, eh, eh, quella che lui ha presentato nel saggio che lui scrisse, eh, è stata per me una diciamo, eh, qualcosa di completamente inaspettato. Eh, io l'avevo completamente trascurato il suo punto di vista, che era una sorta di contestualizzazione del processo all'interno della società eh, livone. Quindi diciamo, vedere nel processo uno scontro eh, diciamo, eh, culturale, ma diciamo so sociale e politico tra eh, l'elite germanica e invece i contadini eh, livoni. Ora, eh, quando cominciamo il nostro dialogo, io dico, guarda Brussi, io sono completamente d'accordo con te tu però invece non sei d'accordo con la mia prospettiva. Quindi c'è una asimmetria. In cosa consisteva la mia prospettiva? Quella che eh, diciamo, mi aveva eh, fatto io, eh, eh, includere il caso di Kiss nel mio libro I benandanti. Beh, diciamo, eh, il fatto che eh, l'anomalia largamente documentata eh, in Friuli, l'anomalia dei benandanti, eh, cioè questi eh, personaggi, uomini e donne, eh, gli uomini lottano per la fertilità eh, contro eh, streghe e stregoni, eh, le donne eh, assistono e partecipano alle, alle progetti dei morti. Comunque c'è una mediazione con l'aldilà: ebbene, questa anomalia dei benandanti aveva, diciamo, un, due elementi, direi, eh, di eh, intersezione con il caso eh, singolo, anche se non unico, come diremo, come diremo eh, di TIS, eh, e questo implicava la possibilità di una comparazione. La comparazione è fatta non solo di convergenze, ma anche di divergenze. Però se non c'è nessuna convergenza, eh, come si può eh, prospettare la comparazione. In questo caso eh, la conver la, le convergenze consistevano, a mio parere, nel fatto che Tis comincia dicendo eh, che lui sì è un lupo mannaro, però appunto è un lupo mannaro che lotta, come gli altri lupi mannari, contro streghe e stregoni e, e lotta per recuperare i semi, eh, eh, le granaglie che sono state eh, diciamo rubate. Dagli, streg dagli stregoni e dalle streghe. Quindi c'è una eh, diciamo eh, visione eh, del lupo manaro come benefico. Questo è eh, qualcosa che eh, eh, può eh, ricordare i benandanti, e poi dall'altra parte eh, c'è questo elemento della fertilità, la lotta della fertilità contro streghe e stregoni. Ora Diciamo, io di fronte a questo mi ero messo in una prospettiva di comparazione molto ampia e in realtà la discussione fra me e Bruce è proprio sopra, eh, diciamo, la possibilità eh, di usare in maniera fruttuosa questa comparazione ampia. Eh, Bruce è estremamente scettico, eh, io no, ma però su questo c'è una serie di scambi eh, molto fitti e eh, diciamo, ehm, eh, io mh, penso che eh, eh, per quanto mi riguarda, eh, forse l'ultima parola, eh, diciamo, eh, su questo caso, dopo aver discusso con Bruce, si trova nella, eh, nel post-scritto, la brevissima prefazione che io ho aggiunto alla prefazione. Eh, di, di Bruce. Perché? Perché lì, diciamo, mi sono imbattuto in un libro notissimo sopra mh, diciamo i, i lupi mannari, quello di Deloncre, che mh, diciamo era stato giudice nel Paese Basco eccetera, all'inizio del Seicento e racconta il suo incontro con un ragazzo, Jean Grenier, Grenier, che dice di essere un lupo mannaro in un contesto non processuale e racconta che diciamo eh, lui era eh, stato lupo mannaro discepolo del signore della foresta eh, dell ancora sottolinea questo termine che è usato eh, dal, dal ragazzo che è lupo mannaro e eh, diciamo eh, i lupi mannari eh, al, al seguito: insomma eh, come gli ordina il signore della foresta si battono contro streghe e stregoni. Allora io lì appunto ricado, se volete, eh, nella, nel vizio della, della eh, comparazione ampia e dico, ma qui eh, diciamo abbiamo da un lato due casi, da un lato nel paese basco, dall'altra parte in Livonia, eh, il, eh, nei paesi baltici, e eh, diciamo abbiamo un vecchio e un ragazzo, e eh, diciamo in entrambi i casi eh, in un contesto inatteso. Eh, il vecchio e il ragazzo presentano una visione dei lupi mannari come esseri benefici che si battono contro Streghe Stevoli? Allora lì io diciamo riecheggiando se volete, l'idea della, della geografia linguistica, delle aree marginali, mi chiedo: ma non sarà che, diciamo, qui siamo di fronte a uno strato eh, antico? Eh, diciamo che è stato obliterato ma che si è conservato nelle aree marginali. o quasi finito. Voglio dire soltanto che il dissenso con Bruce, e Bruce lo dice in maniera molto netta, io di questo gli sono stato estremamente grato e gli sono grato, lui insiste sul fatto che diciamo, queste eh, diciamo, eh, eh, analogie morfologiche eh, non devono essere necessariamente eh, eh, eh, ricondotte a eh, diciamo un, una genesi eh, comune eh, quindi eh, diciamo c'è una come invece io eh, effettivamente ho fatto er, in, eh, più volte eh, a proposito anche di questo caso eh, del vecchio TIS mi fermo perché ora voglio sentire eh, Bruce e vogliamo sentire Bruce sono contentissimo di tornare insieme, almeno elettronicamente, per partecipare in questo seminario extrema razio. E vorrei ringraziare tutti che l'hanno reso possibile. Sono anche riconoscente al professor Ginsberg per l'opportunità di continuare la nostra conversazione affascinante sul caso del vecchio TIS. E le sue implicazioni, ma devo pregarvi tutti di scusarmi le mie offese inevitabili contro la vostra lingua bellissima. Mi piace sempre avere l'opportunità di parlare in italiano, ma sono molto cosciente dei difetti nella mia conoscenza e della bruttezza del mio accento. Allora, per cominciare, si può osservare che il nostro libro include tre argomenti, livelli o temi. Primo, una presentazione del vecchio Tis, sicuramente il lupo manaro più simpatico, diciamo adorabile, nella storia documentata. Secondo, un dibattito triangolare tra il professor Ginsberg e me e il fantasma da Adolf Hitler sull'interpretazione delle testimonianze di Tis, con riflessioni metodologiche, particolarmente sulla questione con quali altri esempi sarebbe legittimo e produttivo paragonarla. E terzo, una dimostrazione del valore di una conversazione seria, dettagliata e prolungata tra colleghi i cui approcci a questo caso differiscono per chiarificare le loro divergenze e capire meglio il materiale. Per me, le radici del progetto si trovano negli anni settanta del secolo scorso, quando ero allievo di Mircea Iliada e ho letto due libri che lui, un uomo erudito e piacevole, con un passato nascosto e inquietante mi ha raccomandato in quel momento ambidue due libri mi sono piaciuti I benandanti di Carlo Ginzberg e Kultische Geheimbunde der, der Germanen di 1934 di Otto Höfler in entrambi si trova il personaggio del vecchio Tis che nell'anno 1691 si dichiarò apertamente come lupo manaro e poi tentò di spiegare ai giudici del Tribunale Livoniano come i lupi manari non fossero mostri diabolici ma cani del Dio Signore che entravano nell'interno ogni anno per lottare contro le streghe e gli stregoni che avevano rubato fertilità della Terra. Sotto l'influenza di Iliade stavo scrivendo un tesi in cui tentavo di ricostruire la religione cosiddetta indo-europea, secondo il modello di Georges Dumézil e de Hoeffler, il quale, nel libro citato, ha sviluppato la teoria che gruppi maschili di culto iniziatico ebbero un'importanza fondamentale nelle società indo-europee, antichissime, per fare la guerra, disciplinare il popolo, mantenere i rapporti con gli antenati morti, e organizzare lo Stato. Nelle testimonianze di Thies, Birffler credeva di vedere la persistenza di gruppi di questo tipo nelle zone sottosviluppate dell'Europa come la Livonia fino all'età moderna e ha incluso la trascrizione del processo di Tis come appendice nel suo libro per confermare le sue teorie come me Ginsburg ha scoperto Tis nel libro di Höfler ma al contrario dell'erudito austriaco che ha paragonato Thys e i suoi compagni a Berserker e Ulf Ednar delle saghe islandese, cioè i guerrieri ferocissimi vestiti in camicia di orso, berserk, o con uh, capo, di, uh, uh, capo di lupi. Ginzburg ha riconosciuto delle somiglianze impressionanti con i benedanti di Friuli, uomini nati con l'amnio e quindi destinati a sviluppare la capacità di viaggiare in estasi per lottare contro streghe e stregoni con lo scopo di recuperare la fertilità della terra. In quei giorni ero giovane ingenuo, scandalosamente acritico, e seguendo l'influenza del mio maestro, non credevo che ci fosse bisogno di scegliere tra due libri intelligentissimi e interessantissimi. Nel 1984, però, il mio amico Cristiano Grottinelli, vi ricordo benedetto, mi ha segnalato un articolo pubblicato in quaderni storici dallo stesso Carlo Ginzburg, intitolato Mitologia germanica e nazismo, su un vecchio libro di Georges Dumézil, il quale mi ha spinto a cambiare le mie opinioni sul vecchio Tis, anche sulle teorie di Höfler, Dumézil e Iliade, e finalmente il mio intero campo di ricerca. In questo articolo, Ginsburg, come Arnaldo Momiliano un po' prima, ha riconosciuto, cito che cosa ha detto Ginsburg, una malcelata simpatia ideologica per la cultura nazista. Nell'opera di Dumézine. Concentrandosi su Mith et Dieu des Germains del 1939, il primo libro in cui Dumézil ha presentato la sua teoria famosa dell'ideologia trifunzionale indo-europea, e particolarmente il sesto capitolo di quel libro, sulle guerrieres fauves, Ginsburg ha mostrato come Dumesil abbia ricavato le sue idee sulla funzione guerriera dal libro di Höfler e inoltre come Höfler abbia sviluppato un'argomentazione implicita secondo cui i gruppi paramilitari fascisti il SS, SA, Squadristi, Guardie de Ferro, Camelot de Rouen, eccetera appaiono come la continuazione di un'istituzione nobile, onorevole e importantissima del passato ariano. Si può sviluppare ulteriormente l'argomentazione, osservando che Höfler era un membro militante del SA austriaco quando scrisse il suo libro e che quel libro gli guadagno il favore da Heinrich Himmler stesso che insedio Höfler in una cattedra universitaria a Monaco e lo impiego nel SS Annenerbe per insegnare agli ufficiali del servizio come i loro antenati ariani coltivassero la capacità di trasformarsi in bestie ferocissime, spietate e pronte a conquistare il mondo. Dumézil, che era vicino all'Action Française de Charles Maurras, Iliada, che era vicino alla legione dell'Arcangelo Michele di de Cornelio Codriano e altri con simpatie simili hanno trovato la tesi da Hoefler attraente e convincente, ma Ginsburg mi ha fatto riconoscere quanto fosse esagerato, tendenzioso, sgradevole e pericolosissimo. Dopo aver letto il suo articolo ho deciso di abbandonare definitivamente la mia ricerca sulla religione indo-europea per paura di, di ripetere gli errori dei mie miei antenati accademici e li rimangono er conoscentissimi grazie Carlo ma c'è un punto in cui le mie opinioni divergono da quelle espresse da Ginsberg in questo articolo dunque, verso la fine del testo, Ginsberg ha scritto, citazione Se ci limitassimo, per esempio, a uno ripulso pre pregiudiziale di ordine ideologico nei confronti delle ricerche spie che spiegano lunghissime continuità in termini razziali, come Höfler, o archetipici, come Iliade, commetteremo un grave errore Ciò vale a forti ore nei confronti dell'opera tanto più ricca e più originale di Dumasin. Va bene, siamo tutti contro i pregiudizi d'ordine ideologico. Ma non mi pare pregiudiziale includere considerazioni morali durante la valutazione di una teoria o chiedersi, quali sono le motivazioni dell'autore nel proporre questo argomento? Quali sarebbero le conseguenze se egli riuscisse a convincermi ed altri? Tutto ciò per stabilire l'atteggiamento della recettività appropriato, cioè per decidere quanto facile o difficile dovrebbe essere il compito della persuasione. In secondo luogo, un atteggiamento di scetticismo mi pare salutare quanto ai tentativi di citazione spiegare lunghissime continuità per motivi epistemologici, non ideologici. Dunque, normalmente il passato remoto con cui si afferma una, una continuità lunghissima non è un qualcosa di effettivo ma è il prodotto di un lavoro di ricostruzione sempre discutibile e spesso estremamente così e quanto più remoto è quel passato quanto più è lunga. La continuità presunta, quanto più è scarsa la documentazione per quel passato e quella continuità, tanto più è fantasiosa la ricostruzione, e tanto più scettico io divento. Con un ramarico sincero, bisogna osservare che quando il nostro desiderio di conoscere il passato preistorico supera la documentazione a nostra disposizione, quel passato diventa uno schermo relativamente vuoto su cui possiamo proiettare le nostre paure, fantasie e desideri. Precisamente come Höfler ed altri hanno fatto. Come parte della sua critica di Höfler, Ginsburg ha contrastato il cultische -bunde der Germanen con un libro scritto un po' prima da Lili Weiser, Algermanische Jünglingsweihen und Männerbunde 1927. A mio parere, non c'è una grande divergenza tra i due libri, i cui autori hanno preso l'idea del menorbund società maschile, dal loro maestro comune, Rudolf Much, 1862 a 1936. Professore di Germanistica all'Università di Vienna, e il più grande teorico della continuità lunghissima tra i germani di Tacito e i tedeschi di oggi. Weiser ha, ha sviluppato una parte dell'argomentazione di Müller e Höfler l'ha sviluppata più ampiamente, con una erudizione superiore e uno spirito più aggressivo di Weiser ma Ginsburg ha visto nelle pagine di Weiser alcuni temi che ricordano cose che egli ha incontrato nel suo lavoro sui benedanti. Cito ancora una volta dal suo articolo. In primo luogo, la Weiser aveva accostato l'estesi degli sciamani eurasiatici alla scatenata frenesia guerriera dei berserk in secondo luogo aveva segnalato la presenza di divinità femminili alle teste della caccia selvaggia al primo punto andava fatta risalire verosimilmente l'ipotesi cautamente avanzata del complesso mitico rituale analizzato Avesse radici non solo indo-europee, ma addirittura pre-indo-europee. Al secondo punto, gli accenni alla connessione con i temi della fertilità. Si può capire il grande libro Storia notturna di Ginsburg, un'opera di un'erudizione incredibile e di un'ambizione ugualmente enorme, come il prodotto del suo inseguimento implacabile del suggerimento che ha, che ha trovato in Weiser, raccogliendo esempi variegati attraverso tutta l'Europa e una grande parte d'Asia, cominciando con i denandanti e il vecchio Tis. Ginsburg teorizzato un sottofondo religioso di tipo sciamanistico, non solamente pre-cristiano o indo-europeo, ma pre-indo-europeo, i cui specialisti in intraprendevano voli estatici per combattere spiriti maligni con lo scopo di assicurare la salute del loro popolo e la fertilità delle terre Dopo aver letto Storia notturna stimavo l'energia l'intelligenza e la visione di Ginzburg e dopo le nostre conversazioni la mia stima è diventata ancora più grande devo specificare che non c'è niente nella sua teoria che provoca in me citazione, uno ripulso pregiudiziale d'ordine ideologico, per ricordare la sua formulazione citata prima. Ma credo che lui abbia ripetuto e forse aumentato l'errore di Höfler e di Mesil, immaginando lunghissime continuità attraverso molti millenni è uno spazio transcontinentale. Io vedo i risultati della sua indagine come forse, forse, possibili, anzi attraenti, Mi piace l'idea di sciamani gentili e lupi manari benevoli, ma non convincenti, precisamente perché non abbiamo e non avremo mai abbastanza documentazione per ricostruire con sicurezza un passato così remoto. Inoltre, nel processo delle sue speculazioni sulla continuità lunghissima tra il TIS e lo sciamanismo presupposto pre-indo-europeo, Ginsburg ha più o meno ignorato l'aspetto propriamente lupino del vecchio lupo Manaro e i suoi compagni cioè la loro natura come predatori contro il bestiame qualcosa tipico quasi definitivamente così di lupi e i lupi Manari Baltici ma non di benandanti, sciamani o gli altri esempi che si trovano in storia notturna. Seguendo il metodo dei benandanti di ginsburg invece di quello di storia notturna, ho concentrato la mia attenzione sulla trascrizione del processo del vecchio TIS, esaminando il divario tra le domande dei giudici e le risposte di TIS, e considerando questo evento particolare nel suo contesto immediato, la Livonia del 5 e 600. In questo caso è importante riconoscere che tutti i magistrati del tribunale furono membri delle elite tedesche che controllavano l'economia, la politica, la ricchezza intera e bestiame anche la Chiesa, la legge e l'ideologia dominante delle Levone in quei giorni. Ai loro occhi, i contadini lettoni ed estoni, l'ultima popolazione europea di diventare cristiani sotto la forza dei cavalieri teutonici nel 200, erano cristiani soltanto nel senso più superficiale, e sotto il quale rimanevano pagani incivili, immorali, inaffidabili. L'espressione più estrema della loro natura bestiale era l'immagine stereotipica del lupo Manaro, come un mostro in lega con diavolo, capace di trasformarsi in animale selvaggio per rubare il bestiame dei nobili e mangiarne le carni crudi. Questo stereotipo discriminatorio circolò ampiamente in libri dotti, come la storia di Gentibus settentrionale del 1555 di Alaus Magnus, l'ultimo della Chiesa svedese, permettendo ai signori tedeschi di usare l'accusa dell'ecantropia come un corpo contundente per disprezzare la gente locale e giustificare la loro dominazione sopra un popolo meno che completamente umano. Normalmente i poveri uomini accusati di essere lupi manari lo negavano ardentemente e poi finivano per confessarlo sotto tortura, confermando quindi i pregi pregiudizi dei giudici e dei nobili tedeschi in genere. Comunque, in 1686, cioè. Cinque anni prima del processo di TIS, il re svedese vietò la pratica della tortura giudiziale. Un fatto noto a TIS e a tutti i membri del tribunale. In questo contesto, TIS decise non di negare l'accusa, ma di difendere la propria dignità e quella dei suoi compagni, mediante un'inversione drammatica dello stereotipo. È vero, disse coraggiosamente, che siamo lupi manari, ma voi giudici non capite niente di noi. Siamo forze del bene, non del male, del Signore Dio, non di satano. Possiamo essere feroci, ma sempre e soltanto per il benessere del nostro popolo. Sì, prendiamo bestiame, frutta e semi, ma non come ladri. Al contrario, noi lottiamo contro ladri, diabolici, streghe e stregoni, che hanno rubato queste cose a noi per darle al loro padrone. Più stupefacente, ti descrisse come ogni anno lui e gli altri lupi manari entravano nell'inferno non per festeggiare con Satana, ma come invasori. E ti descrisse il diavolo vestito esattamente come un signore tedesco, le streghe e gli stregoni come i suoi servi e l'inferno in questione come il magazzino del signore situato precisamente sulla proprietà del giudice supremo del tribunale come Ginsburg sono convinto che ci sono somiglianze morfologiche tra la testimonianza del vecchio tis è quella data ai magistrati dell'inquisizione dai Benedanti, sufficientemente impressionanti da richiedere una spiegazione. Ma credo sia più ragionevole comprendere queste somiglianze in termini antropologici, sociologici e politici, piuttosto che storicamente. Cioè, non come i risultati di una continuità lunghissima, sopravvivenza di uno sciamanissimo pre indo ma come prodotti simili di situazioni analogo, analoghe, espressioni di resistenza contadina contro accuse ingiuste, stereotipi umilianti istituzioni giuridiche severamente discriminatorie e magistrati che sistematicamente fraintendono la realtà della vita delle persone accusate. Le conversazioni con Carlo sono state stimolanti e produttive in molti modi. Lui ha avuto ragione nel suggerire che dobbiamo essere più attenti all'attività di TIS come guaritore di uomini e animali seguendo il racconto di Gurria, un testimone al processo. Ha anche avuto ragione nel sostenere che l'esempio di TIS non potrebbe essere assolutamente anomalo o unico. stimolato dalla sua insistenza ho cercato più ampiamente scoprendo il caso di Tommaso Gund, che disse ai suoi giudici nel 1683 otto anni prima di Tis, più o meno la stessa cosa che i lupi manari lottavano per recuperare i semi rubati dalle streghe. questa scoperta e le domande avanzate da Carlo mi hanno spinto a cambiare idea su un punto importante. Originariamente avevo descritto la testimonianza di TIS come una sua invenzione, vedendola come una costruzione originale che il vecchio aveva fabbricato di sana pianta per proteggersi in un momento di pericolo in cui la sua capacità di supportare l'immaginario ufficiale era esaurita. Carlo ha sfidato quella ipotesi e mi ha convinto che era troppo romantica, troppo superficiale. Adesso, dopo la nostra discussione e la scoperta de del caso di Igund, non credo più che ti abbia inventato qualcosa di nuovo. O c'era qualche tradizione popolare in cui i lupi manari apparivano in modo eroico, o almeno c'erano state conversazioni in cui alcuni contadini avevano preso in considerazione quell'idea. Fino ad ora è stato un privilegio e un piacere discutere questo caso e le questioni che solleva con un collega così onesto, gentile e brillante come Carlo Ginzburg ed è stato anche un esercizio molto produttivo. Sono felicissimo che abbiamo questa occasione di continuare la nostra discussione insieme con voi tutti. Grazie. Grazie a Bruce Lincoln per questa bellissima, bellissima, ah, cosa devo dire, conferenza, presentazione, intervento, bellissimo e generosissimo. E, eh, eh, questa questa quest idea della, della ricerca che continua attraverso correzioni, che io condivido pienamente, è quello che ci ha accomunato. Ora però eh, vorrei tornare sopra i punti di frizione, alcuni dei punti di frizione tra sì, certo. me e lui. Ehm, e anzitutto eh, l'idea del, eh, del, del, del bisogno di vincere eh, un pregiudizio ideologico, cioè di fronte a un'ideologia anche ripugnante, fare una distinzione, questo è quello che io sostenevo in quel saggio su Dumesil fare una distinzione fra domande e risposte. e Ricordo che di, dissi, scrissi, che anche il razzismo, cioè un'ideologia ripugnante che ha avuto conseguenze orribili e che non ha nessun valore scientifico, pone però una domanda sui rapporti fra diciamo cultura e biologia che è una domanda legittima. Quindi dobbiamo saper distinguere fra domande e risposte. Quindi, anche se Hoeffler era, diciamo, un um, nazista, però, diciamo, ha posto anche lui delle domande con cui bisogna fare i conti. Ora, io vorrei tornare sul tema eh, che è stato sottolineato da Bruce Lincoln, delle lunghissime continuità. Tema che lui guarda con scetticismo. Ora io vorrei dire una cosa Ovvia, e cioè che noi siamo di fronte, non solo nel caso dei lupi mannari, di fronte a lunghissime continuità che sono assicurate da testi tra i lupi mannari di Petronio, che parla dei lupi mannari chiamandoli versipellers, e diciamo questo termine che ricompare nella letteratura sui lupi mannari eh, nel 500 e 600 che è una continuità testuale, cioè la riscoperta del satirico di Petronio, ma eh, diciamo queste continuità a questo livello sono possibili e sono reali, documentate. La storia è piena di lunghissime continuità. Questo mi pare ovvio. E, eh, linguistiche, eh, eh, eh, diciamo istituzionali, eccetera, eh, la, la possibilità di continuità a un livello basso orale non documentato anche non eccezionalmente magari dai persecutori come nel caso dei pirandanti beh diciamo queste continuità a livello socialmente basso si scontrano col silenzio delle fonti tranne ripeto in casi eccezionali ora alla fine del Bellissimo intervento: Bruce Lincoln ha detto che eh, forse c'era una tradizione orale, eh, diciamo, eh, sono naturalmente molto contento di vedere che il eh, termine invenzione riferito a TIS a questo punto viene messo da parte. Però allora bisogna capire se, eh, diciamo, questa eh, ripresa. Ripresa, scusate, questa diciamo, presentazione dei lupi mannari come diciamo, esseri benefici, non essendo un caso isolato, allora non si riallacci per l'appunto a delle lunghe continuità. Io diciamo citavo il caso eh, del ragazzo eh, eh, diciamo che è stato interrogato da Delancre all'inizio del Seicento perché mi pare un caso eh, inquietante che eh, diciamo, ripropone il problema in questo caso non sul piano della cronologia, ma sul piano della geografia, che però diciamo a sua volta può eh, rinviare a una, a una lontana o magari lontanissima genesi. Io credo che diciamo, eh, non va mai dimenticato eh, quello che Bruce Lincoln sa benissimo, e cioè che... Diciamo, La produzione delle fonti, la produzione delle testimonianze è legata ai rapporti di forza. Quindi lo storico o la storica che diciamo, si mette a studiare un fenomeno qualsiasi non può mai dimenticare questo. Non tutti hanno avuto la possibilità di, di produrre testimonianze. Ora io sono partito in queste ricerche da un caso che è eccezionalmente doc ben documentato cioè quello dei benandanti. E diciamo, ho cercato, diciamo, da allora, cioè in realtà quello era il mio primo libro, quindi diciamo, da allora ho cercato di capire le implicazioni di questo caso. E qui si pone il problema del rapporto fra caso e generalizzazione e quindi il problema della comparazione di cui si discuteva e di cui si discute. Allora, il caso dei benandanti è anomalo, anomalo, diciamo... Eh, anche eh, dal punto di vista non solo delle eh, confessioni o racconti dei benandanti ma anche dal punto di vista della documentazione. Come è possibile interpretare questa anomalia? Ecco, il problema è, diciamo, è questo. E quindi diciamo eh, l'idea delle lunghe continuità non può essere scartata a priori. Purtroppo si scontra diciamo, con una documentazione che in certi casi è o assente o eh, diciamo ehm, eh, assolutamente inadeguata, e però eh, bisogna formulare delle ipotesi a partire, diciamo, dalla documentazione che abbiamo. Ripeto, quello che eh, diciamo, Bruce Lincoln ha ricostruito eh, nel caso di HIS e questo è anche quello che eh, io mh, eh, dico nel corso della nostra discussione che è riprodotta eh, nel libro, è a mio parere una riformulazione in chiave aggressiva, certamente come ha ben visto Bruce Lincoln, di temi però che erano dei temi eh, diciamo, che facevano parte di una tradizione, non erano eh, appunto un'invenzione e questo oggi lo riconosce anche Bruce Lincoln e questa tradizione eh, fino a che punto era diciamo antica quanto era diffusa e qui allora eh, diciamo comincia, comincia il problema eh, ma io vorrei però interrompermi qui perché eh, vorrei poter continuare la discussione e non vorrei parlare troppo a lungo come ho risposto? io direi semplicemente che non credo che abbiamo mai documentazione per una continuità lunghissima, al migliore caso abbiamo punti di documentazione che possiamo immaginare sono il prodotto di una eredità comune, ma rimane sempre un'ipotesi, più o meno possibile. Uh, e, continuità, domande molti punti con connessione e entrambi uh, delicate. E per un caso lunghissimo non, non c'è la possibilità di stabilire tutti questi punti. Sì. sì, qui, qui diciamo, mh, eh, si pone una, mh, diciamo, emerge una biforcazione che ha anche una componente psicologica come eh, Bruce Lincoln ha detto nella eh, nostra discussione. Cioè diciamo, la disponibilità a rischiare di più eh, oppure invece diciamo, eh, la volontà di eh, cercare un terreno eh, più solidamente documentato rischiando meno. Questa componente psicologica certamente esiste. Eh, io qui nella, nella, eh, discussione, nella nostra discussione citai una frase eh, del mio carissimo amico Francesco Orlando, lo ricordo perché eh, ci sono qui dei suoi allievi, delle persone che gli sono state legate e Francesco Orlando diceva eh, su tut, sulla porta di tutte le università italiane bisognerebbe mettere una lastra di marmo nero con su scritto in lettere d'oro che non risica non rosica e allora mi ricordo che Bruce Lincoln disse non capisco e certo perché questo era diciamo palermitano era, era il, eh, Francesco Orlando che eh, si metteva a citare il palermitano che era poi il suo, la sua la patria d'origine, naturalmente. Ora, diciamo, questo problema però che ha una componente psicologica si lega poi subito a un problema di metodo, cioè eh, diciamo eh, il ruolo delle ipotesi ehm, e cosa può costituire una prova quando siamo di fronte a tradizioni orali che, eh, diciamo, rarissimamente sono documentate. Cioè. È impossibile negare che tradizioni orali esistevano. È anche impossibile negare il fatto che ci sono, diciamo, eh, sono documentate prima diciamo, del lavoro degli antropologi, che naturalmente è, è settoriale e frammentario, però diciamo, eh, questa documentazione è affidata, eh, affidata, affidata agli inquisitori, magari. Eh, tanti anni fa scrissi un saggio intitolato l'inquisitore come antropologo che era una provocazione però che voleva in qualche modo spiegare quello che mi turbò eh, nel corso del mio lavoro su questi problemi e cioè ero partito con una sorta di diciamo investimento emotivo eh, eh, diciamo mh, mh, eh, nei confronti delle vittime salvo a scoprire lentamente una imbarazzante, inquietante contiguità intellettuale fra me e gli inquisitori ora diciamo eh, naturalmente il lavoro degli inquisitori è stato un lavoro che ha costato dolore e eh, diciamo lutti eh, su questo non c'è dubbio però certamente diciamo gli storici ereditano questo materiale, questa documentazione eh, così strettamente legata alla violenza reale o simbolica, e però diciamo se ne servono. Questo è un fatto. E però è una documentazione eccezionale. Questo, questo non c'è dubbio. E all'interno di questa eccezionalità, il caso dei benandanti è, diciamo, ehm, un caso che io credo finora non ha paragoni da che punto di vista, nel senso di documentare in maniera estremamente ricca una, una, una discontinuità, uno scarto fra la cultura, le aspettative degli inquisitori e invece quello che i benandanti uomini e donne dicono. Cioè solo lentamente nel corso di un cinquantennio diciamo, queste, questi racconti dei benandanti cominciano a introiettare diciamo, eh, la prospettiva degli inquisitori, ma in maniera parziale. Ora qui diciamo, si pone un problema che è un problema anche di intreccio che è legato a questa violenza reale o simbolica e o simbolica e questo si pone non solo là dove c'è l'inquisizione ma in generale cioè là dove ci sono dei rapporti di forza e cioè sempre in qualunque società allora che diciamo questi rapporti di forza corrispondano anche a degli scarti culturali e che diciamo eh, le classi dominanti tendano a imporre come fanno diciamo dei elementi della propria cultura eh, questo è un dato di fatto quindi in qualche modo la possibilità dell'ibridazione non è l'eccezione è la norma però è anche vero che esiste la risposta, la risposta aggressiva come certamente è successo nel caso di Tiss e questo è una, diciamo, una consapevolezza che dobbiamo al lavoro di Bruce Lincoln e però che elementi usa TIS per articolare questa sua aggressività nei confronti dei giudici. Secondo me elementi che sono legati a tradizioni molto, molto lunghe. Eh, diciamo, eh, e poi ritorniamo al solito punto, io qui mi fermo però. In attesa che... Il nostro pubblico ci ponga qualche domanda, allora sono io magari a rompere il ghiaccio e, e volevo chiedere una cosa da Bruce Lincoln. Piccando ehm, TIS, ehm, nel, nella parte finale dove c'è il dialogo tra voi due, sono rimasto molto impressionato eh, quando ehm, fa un'analogia tra la strategia di TIS, eh, quella di eh, aggredire diciamo i suoi giudici ribaltando i loro pregiudizi l'atteggiamento che eh, lei documenta insomma eh, si può eh, osservare per esempio anche negli stati uniti in alcuni processi che vedono come protagonisti degli afroamericani e che eh, appunto lei diceva si può vedere di tutto ma allora ci sono anche reazioni analoghe a quelle a quelle di tis eh, appunto e questo mi sembrava uno spunto estremamente interessante sì um, per me la cosa più importante e più uh, uh, rivelante nel caso di Tiss è la, din la dinamica tra l'accusa e la difesa. E la difesa non consiste in questo caso, eccezionale ma non unico, da accettare il termine preciso del accusa uh, un, una parola discriminatoria pregiudiziale e uh, dispregevole ma da invertire la, il significato di quel termine uh, un lupo manaro è una forza divina e una cosa coraggiosa per proteggere la comunità contadina contro la sfruttazione dei nobili. Nel, ne, um, nel, nel tribunali statunitensi abbiamo sempre uh, azione contro afroamericani accusati di essere ladri, uccisori, um, rebelli, eccetera e abbiamo molte parole pregiudiziali per disprezzarli. In una minoranza importantissima i difendanti si presentano come uomini di onore che potevano accettare il nome dato dal tribunale come un complemento non un uh, qualcosa di uh, discriminazione e per me era uh, un modello della, della autodefesa di TIS come rappresentante della sua comunità e del class dominato contro um, un sistema pregiudiziale. Perfetto, eh, grazie. Chiedo a Carlo Ginsburg se vuole... Eh dirci un suo pensiero su questo argomento, svilupparlo? Eh, Anch'io ero stato colpito da eh, questa osservazione di Bruce Lincoln e naturalmente eh, diciamo, vedo qui un filtro eh, che ha permesso allo storico di leggere quel documento in quel modo. Cioè, eh, diciamo... Ehm, io diciamo la, la la famosa frase di croce in storia e storia contemporanea si può riferire solo alle domande non alle risposte questo è il mio diciamo eh, la mia presa di distanza da croce che è parziale ma però è giusto sottolineare che le domande nascono dal presente allora la, diciamo eh, di fronte alla società americana una società diciamo in cui la minoranza eh, diciamo Um, afroamericana è diciamo in una posizione marginale eh, diciamo eh, allora con, ispira a, a Bruce Lincoln delle domande che eh, diciamo non vengono proiettate puramente e semplicemente sulla documentazione ma gli permettono di intavolare un dialogo con i documenti sul vecchio TIS da cui emerge l'interpretazione che ci ha presentato che è un'interpretazione ricchissima Grazie. Eh, si è prenotata per porre una domanda a Arianna Brunoi. Proprio oggi mi è capitato di leggere in un articolo eh, dedicato alla domanda degli angeli che durante lo scontro tra eh, diciamo durante la ribellione di Satana sarebbero rimasti neutrali una fonte, eh, diciamo, un brano tratto da La Chanson de Sclarmonde, una canzone diciamo, della prima metà del XIII secolo, mi pare, in cui si diceva che appunto eh, tra gli angeli rimasti neutrali, eh, tra Satana e Dio, eh, alcuni sarebbero stati trasformati. appunto. In, mani. in realtà non è chiarissimo se a parte degli angeli ribelli o parte degli angeli neutrali. Uh, però non so, mi sembrava una cosa interessante rispetto alla questione appunto del lupo mannaro benefico. Mi chiedevo se ci fossero altre magari testimonianze di questo tipo uh, o di angeli decaduti uh, divenuti uh, lupi mannari o appunto addirittura degli angeli rimasti divenuti lupi mannari. Ma io diciamo eh, non conoscevo questa testimonianza, ma eh, però. Eh, Penso che su questa strada, eh, ringrazio le, eh, lei per questo intervento, eh, su questa strada se ne possono forse trovare delle altre. Cioè è un, eh, diciamo, è un tema ricchissimo questo. E eh, diciamo, i, i termini usati sono dei termini, diciamo, a parte il latino, eh, a parte, cioè spesso sono dei termini locali, dialettali, quindi eh, non è facile identificarli delle fonti scritte non sapevo questo esempio ma è affascinante sono d'accordo con Carlo ci sono molti esempi che dobbiamo perseguire più ampiamente è un tema ricchissimo grazie per l'esempio allora ringraziamo Arianna Brunori e sempre prenotato per un'osservazione Maurizio Bettini. Una cosa molto breve: voglio ringraziare eh, Bruce Lincoln e Carlo Ginsburg per questa bellissima discussione. Io volevo eh, mettere in evidenza un aspetto che eh, Ginsburg mette in evidenza nel libro e emerso meno un concetto molto interessante che lui definisce a anomalie congiuntive. Cioè come nella... qui parla anche a Tommaso Braccini, filologo eh, come nella definizione diciamo, manoscritta quello che riporta all'archetipo spesso è proprio l'errore congiuntivo fa capire che c'è parentela fra manoscritti proprio quando si ripete uno stesso errore l'error conjunctivus così Ginzburg dice eh, quando io trovo delle anomalie in un sistema di analogie queste sono congiuntive cioè mi riportano a un, un archetipo comune in qualche modo quindi a un'origine però mi chiedevo eh, io vedo una gigantesca continuità eh, come dice Ginzburg in questi fenomeni di uscita da sé se si vuole no? di magia di... e quindi anche il lupo mannaro di diventare altri di... e quindi di storia notturna però mi chiedo anche se non è possibile che in qualche caso proprio per difendere queste che sono comunque forme di ribellione che sono comunque forme di opposizione a poteri forti non sia possibile ricorrere allo stesso metodo, cioè quello che Golden Weiser direbbe il principio of the limited possibilities, le possibilità sono poche, cioè io, sono limitate. io a quel punto dico sì in realtà pratico queste, queste forme di, di magia o di stregoneria o come volete chiamarle ma lo faccio a fin di bene cioè mi chiedo se queste anomalie in fondo non siano congiuntive ma siano forme indipendenti dovute al fatto che le possibilità di reazione di fronte all'aggressione del potere sono un po' le stesse ecco tutto qua eh, io eh, diciamo ho ripreso eh, questa nozione, ho riformulato questa nozione delle anomalie congiuntive partendo dalla filologia testuale, eh, partendo da Paul Maas e partendo da eh, Sebastiano Timpanaro. Cioè eh, diciamo eh, dal punto di vista testuale eh, gli errori sono errori congiuntivi quando eh, non sono banali. Allora. Qui se incontriamo un tema eh, diciamo, eh, come quello dell'estasi che è molto diffuso, io da solo esiterei prima di eh, considerarlo un'anomalia congiuntiva. Però quando diciamo, eh, incontro il tema della, eh, diciamo, del, del lupo mannaro che si batte contro la strega trasformata in farfalla, e trovo diciamo, un tema del genere, questa metamorfosi in farfalla eh, tra i benandanti, beh, lì allora diciamo, mi pare che ci troviamo di fronte a una convergenza non banale. E qui si potrebbe continuare. Cioè, è chiaro che eh, diciamo, eh, alla, alla radice di questa, eh, diciamo, di questa strategia c'è l'idea di eh, trasformare, eh, cioè di passare dall'errore congiuntivo all'anomalia congiuntiva eh, io diciamo eh, mi aspetto benissimo una, una critica da parte di filologi testuali però mi pareva che eh, diciamo il, eh, la, la, la, questa, questa mossa eh, sullo scacchiere della ricerca eh, doveva essere fatta e, e al mio parere eh, è più semplice di spiegare le, le anomalie congiuntive da, da una strategia comune di pre, uh, presentarsi come l'eroe e non il cattivo della storia um, presentata in un tribunale e questo uh, è qualcosa di non normale quando c'è la tortura ma un'anomalia che uh, può apparire in ogni, ogni uh, uh, processo e non c'è bisogno di uh, cercare un, una continuità preistorica per spiegare questa uh, uh, strategia Non so se Carlo Ginsburg vuole proseguire il dialogo. In... Sì, no, volevo solo dire, ma questo per gli ascoltatori, che su questo termine preistorico c'è stato uno scambio tra me e Bruce Lincoln, perché io non ho mai usato eh, nel mio libro Storia notturna questo termine. Naturalmente, diciamo, eh, addentrarsi su un terreno non documentato, postulando delle lunghe continuità. Beh, questo pone, è chiaro, dei problemi, ma questo l'abbiamo detto e sottolineato. Va benissimo, eh, grazie. Eh, non so eh, se c'è eh, qualcun altro nel pubblico che vuole porre qualche domanda. Ecco, vedo, vedo che ci comunicano eh, un intervento dalla chat eh, di YouTube. Allora, buonasera. Il passo citato dal professor Lincoln circa il processo di Tiss ricorda tremendamente il monologo shakespeariano dell'ebreo Shylock nel mercante di Venezia. Ed in questo contesto di accennato antisemitismo sembra quasi che il lupo, da immagine tirannica di potere, eh, diventi vittima, addenda al travestitismo del lupo che si traveste da pecora. Si, non pensavo di Shylock, ma un altro esempio um, illuminante. Um, un altro potrebbe essere la discussione di Eric Hobsbawm, della mafia, della mafia siciliana, come un rebel, um, nel suo libro uh, Primitive Rebels, come un rifiuto del potere e della legittimità dello Stato, e de, presentarsi come uomini d'onore e non criminali. Vedo che non, eh, non ci sono appunto altri, altri interventi. Eh, naturalmente, se volete, a questo punto chiedo ai nostri ospiti se vogliono fare alcune osservazioni conclusive per questa bellissima serata nella quale ci hanno offerto un bellissimo dialogo, una bellissima conversazione e degli spunti veramente eh, impareggiabili. Io vorrei solo ringraziare diciamo, gli organizzatori e ringraziare moltissimo Bruce Lincoln perché diciamo, eh, eh, questa, ogni volta che la discussione riprende qualcosa di nuovo emerge e io non finisco di, di imparare e penso che questa sensazione eh, l'abbiano avuta anche eh, gli ascoltatori. Grazie ancora, grazie, grazie. Russo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a Carlo. Non, fare, non finiremo mai. A questo punto, siamo come dire: speriamo tutti che Oldatis venga magari tradotto in italiano e potreste aggiungere un capitolo, eh, come dire, prendendo spunto anche dall dalla conversazione. Di questa sera sarebbe il libro sarebbe ulteriormente arricchito e allora ehm, ringrazio naturalmente tutti ringrazio gli organizzatori di Extrema Razio e quindi eh, ancora una volta per Luigi Pellini Maria Rita di Giglio Guido Mazzoni e Emanuele Carbè eh, ringrazio il nostro pubblico e naturalmente massima riconoscenza va ai nostri eh, ospiti che ci hanno regalato questa bellissima serata e ci auguriamo di eh, avervi presto a Siena di nuovo dal vivo eh? prossimamente, insomma sarebbe un altro bellissimo regalo allora ringrazio anche, anche io tutti a nome di Extrema Razio e vi do appuntamento alla prossima, eh, al prossimo evento che, a cui stiamo lavorando grazie e arrivederci